Troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, troppo, craccato troppo, troppo, fatto fatto, fatto, troppo, Merda Credevate oh. di aver salvato La vostra misera realtà Ciao Federico benvenuto Ma l'avete Solo preparata Per noi okay. Ok, ho capito Forse ho capito cosa resta del le difese. Minchia No, la torretta no, che porcata. Venom che Ma non avventi. esiste già la skin Venom, ragazzi Scavarte Rimarrà soltanto Il nulla Oh, oh! Questa, col mantello viola, bellissima. Pesce, decente. Questo fa schifo. Questa qui, assurda, fa schifo. Bellissima. La skin con la spada è pichissima. Dentro, dentro. Dentro, sono dentro. Chiudi per ah, il launcher. Ma ma ma devi fare, me, attività, ma Che cazzo dici? Oh. Devi chiudere solamente Vabbè, il launcher. Uh. Sto POMPIAMO! Compra pass battaglia. Senti che beat, senti. Eccolo, eccolo. Uh, Dimbro. Eh, perché? Perché vedo. Vedo la prova vedo, vedo, vedo la pelata, vedo. Ma c'ha la pelata, dai, ragazzi. Dai, dai, dai. Ma Charlotte c'ha la pelata in testa, ragazzi. Dai, c'ha la pelata, la maglia bucata. Ma che è sta skin? Fatta è malissimo. Bello. Dai, ma c'ha la maglia bucata e la pelata. C'ha la zella, ragazzi. Sì, è zellosa. Blood cioè. sicuro... Blood Tra l'altro l'unica parte che devo vedere è dietro e devo vedere la pelata. Questa skin è bellissima. Ok. Ok, quindi questa è la prima skin. Io compro Javy Bug. <ride> ah, ah, ah. Poi guarda nella shop cosa c'è, non c'è niente di nuovo adesso la katana ragazzi. Mamma mia. Vabbè, brotto, andiamo a fare un altro... Madonna mia, sta skin, ragazzi. Tu quando vuoi provare le due aree nel Ora. Io, io mi scelgo il passo soltanto per la katana. Mettiamo subito la nuova skin. Zellosa. giungerei. Vieni, vieni. La oh, gente vede che sta morendo. Ah, si e... si, sì, sì, infatti. Termina, termina. No, io pensavo di eliminare. Oh, oh mio... No, ragazzi, Contestati? Contest Contestati, merda. Io sono perfetto anche per la torretta. Che faccio? Prendi, prendi, te, prendi. Prendi, prendo lo io. Lo... Qualcuno che faccio il mio land pompa della nonno da me? Cioè sopra Fatto? Io ando sul land di blood, sul land di blood. Ho trovato il cecchino quello là in automatico. Landono ora! Te lo fai? Dimmi di sì. La mia che hanno dato armi. Mi sparano mi sparano, sono morto. Esce, sono morto! Dovete coprirmi! Buildami, buildami, buildami! Merda! Non posso pesarti! Non cazzo, non un cazzo! Non cazzo io Zero Che cosa Ho un medikit, Ho un medikit Colpi ne hai? Luca ha trovato un AR Dimmi che hai qualcosa di cura Dov'è il kit? lanciato. Merda sopra Ma ha crashato tutto? Perché? Ah, io lo vedo fermo Lo vedo Craccato fatto fatto fatto Anch'io, anch'io uno di vita. Ti prendo il finish. E arrivo, arrivo, arrivo. Qua sotto, sotto. È sotto il perto, sotto il perto. Eh, Arrivo. Non puoi morire, non puoi morire. E white. Sparagli, Bravo! Sgo, no, cazzo! No, no, no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 Caricato, c'è un botto di loot. Domex, da dai, vieni qua. Prendo, prendo, prendo. prendo. Oh, ho un po' dato loro, ho un po' dato loro, eh. Lo cerco. Sì. Mi hanno aiutato ora? Qua, qua, qua, rompo il Rompilo. Vai, vieni. Okay, si bada, si bada, si bada. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Questo sopra, questo sopra. Sono stunnatissimi, sono giro. Ho climmato tutto. Vieni a salire. Contestano? Sali, sali, sali, sali, sali se puoi. Sali, sali, sali, sali, sali. 50 craccato, craccato Cercate cercate persone, cercate persone. Craccato, craccato ragazzi, attenti, attenti, attenti. Mi no. freg, freg, io, mi sono mi, mi craccato uno. fatto che Siete fatto Siete collegati? Sì, sì, collegato alla strike, No, non posso, non posso. Droppate ferro, non ho ferro. Questi qui, questi qui, questi qui. Vieni qua, vieni qua. Te lo droppo, te lo droppo. Oh, oh nice, nice. Buono. Oh, nice, nice. Questi, questi, questi. Dai, lo spray da me, per lo spray, per lo spray. Altro detto, altro detto! Vado a fuoriare l'altro team, voi dovete dite che state arrivati, ok? Io controllo un altro archite. Father, spatter, spad, il spad, il spotter, sta dietro! Ok, low, è low, è low. Io la rompo quel padre avanti. Vado, vado, vado avanti. Abbiamo, abbiamo. Occhio dietro, occhio dietro! Craccato, craccato in volo! Abbiamo second secondo egg, secondo egg, sparate il second egg! Mi collega a loro, mi colle caloro. Io. devo c'entra troppo però. Dove? una braiga, una braiga. Oddio! Mi va stato uno. Merda, calca, calca. 95 craccato, craccato fatto. Questi, questi, questi? Craccato, craccato? No, sono scade, Friateli, friade, gli friade. di loro, quello là, vai qua. Mi collega a questi 70 70. 70 white, 70 white Torna dietro, torna dietro! qua Paddano! In volo! La renegade! voglio fare la parte di a ve lo dico, eh Questi due, questi due, questi qua Fate droppare, droppate, droppate Ho oh, oh, sei colpi medi, ho oh, sei colpi medi Ho oh, sei colpi medi 60 io, 60 io ah, Dobbiamo prendere finish, ragazzi Io non ho più hard, ragazzi Caccato? Dovevo prendere kill, raga Vedete tutti, io la pioggina, no, mi ricordo, eh Prendi, usala, usala Eh, ma non vedo nulla cioè perché... Padano! Padano, padano, padano, Sono cascato No, blood, però Ci sono, ci sono, ci sono Sono la cannone slurpa, <crit> slurpa, raga C'è la cannone morto, morto, morto, morto Ci sono, <sus Nine> ci sono, ci sono Lo luto, lo luto Ho preso il cannone Non ho più colpi, non ho più colpi Morto, morto, morto Bravo Ho il cannone slurpa full, ho il cannone slur Aspetta 8 build, 8 no. build ragazzi. Allora aspetta, Blood, siamo qui. Fatti il kit. Tieni oh, no, questo, lo non spari, usare. Io non ho 9, io 9. Ok, Blood, non usare. Cioè, fatti il kit. No, non ammazzo, ragazzi, non ammazzo. Io non eh, 100, ehm, 100, non sento, io. Posso stare su? Posso per kill, scendo per kill. Ma prendi anche loot. Eh, prendi anche loot. Ma, ma eh, che è da safe? C'è. Anche dove scendere per questo io la le, scendo leggermente. Attenzione, un Morto. No, sono morto. È morto è, morto. è morto, è morto. È morto questo, è, è morto. Ho preso, ho preso pochissimo. Giante in tempesta, giante in, in tempesta, eh. Ragazzi, ci sono molti che sono. C'è cioè una trio e poi tremente tutti e due, eh. Non ho, più, non, mh, non ho più. Non ho più. Non ho più goPR. Zero. zero Puoi mazzare? Sì, mazzare, mazzare, nuovo build. Tu, dite, troppare, tu dite, troppare, fidati eh, Dai un botto, dai tipo 100% e droppa teni blocco di la guigniamo. Dai, vivi ma tu hai il quindi non puoi non fare Dai, non parlo così tanto Mardersali, sali, sali, sali, Gli ultimi fuori due, sette. uno, due contro uno contro uno Vero? Dove vai No, no, no, safe no, fuori no, no, no, no, no è rimasto vinci tirinoff non sto tornando blood se rimani così vinci la vince, la vince. lui sta che sta nel suo loop scarico lui ha il suo scarico buono La vinci dopo, dopo torna tutti indietro in modo che se lo ti fa cadere ce la fai eh? vai, vai. Oh. Vai, vai vai vai nice vai cioè, vai giocate ragazzi vabbè faccio okay. eh, oh, no, no, ragazzi no vai vai vai vai vai vai vai vai vai non so vai vai quelli sopra vai 2700 2800 bravissimo godo 2 1 0 cercando cercando 278 godo cioè era il mio big dove... Ma ragazzi l'ho preso in body non era in headshot Fa 78 in body sta roba eh? Dammi un attimo Ti giuro non era in headshot ho preso 278 preso no, 30, non era in headshot no, 30, no, eh, eh. Eh, Dove cazzo le presi gli headshot Boh era 30. 78 abbiamo un Eh, ho one shot, ho fatto fatto, eh. fatto, fatto, fatto, triplo killing. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Sì, sì, sì, andiamo. Ci sono due No, senso, ragazzi, ci sono due team. Non ho senso Ressata, eh. minchia, triplo killing, ragazzi, l'arma più forte di questo gioco, ve lo dico. I danni li abbiamo presi, cioè, sono due team buttato. Buttato, eh. Alago, per forza. Sì, dobbiamo. Venite, venite da me, venite da me. Ci siete, eh? Anche testo visà, eh? Perché c'era un Io non trovo. Sono questi qui. Controlliamo se si. Testiamo, testiamo, vediamo se si può uscire dal tunnel volando. Beh, nice. sì. nai. Si, si può, si può, si può, si può, venite. Er eh, non non Occhio mi stanno spaccando da sopra Ci Ma lagga troppo cioè, mi Avete bisogno mi di mi cose voi? No sono almeno due Usci sì, Uscite da qua che, Uscite è da qua Uscite da qua White, oh, no. fatto. Mi schifo. Oddio, mi terrei il leva. Eh, mi faccio il charge oro. Ti serve il charge? Qualcuno serve il charge? No. un cioè, Charge oro, ti serve. Te Xai? Eh, sì. No, io ce l'hanno bloccato. Ok. Io ho due Ho tre kit. Ma comunque, Xai, trastami, Iniziamo a provare le armi nuove. Prendi il charge anche te. Ok, tieni il blood. Eh, proprio due. Abbiamo un botto di, me di metallo, mettiamo. Blood, eh... blood, blood, abbiamo mille questo. di metallo, mille di metallo, se non di più. 1000 di metallo, ok, venite. De... Inizia a trappare, inizi a trappare. Okay, io e Dudy te lo portiamo. Sali anche un po', sali. Sì, c'è l'acqua, c'è l'acqua, Eh, se riuscissi. L'acqua non ti fa buildare, occhio. Okay. Lascia i miei, va il mio metallo qui per ora. Ok, ci siamo. No, griffiamo l'altra gente. Venite, venite. Ok, ci stanno spaccando da me, da me, da me! Ci 80? Craccato! Sì, sì, darpa, darpa, darpa, darpa, 140, 140 là! Sto trappando, sto trappando! Vieni tutti, vieni tutti, vieni tutti! Ho preso uno spara sparaslurf, ho preso uno lo sparaslurf! Nice. 101 sopra di noi, 101 sopra di noi! Non ho più ferro! Guarda, dai, dai! Guarda, sono ricollegati, ha patato, ha patato like. Io li, io li droppo, droppa, droppato, Ho droppato troppo, 49 Caccate, caccate, contestate, contestate, venite, non me, venite, venite contestate me, contestate! Eh, no? merda. Ho preso l'account, sono l'account, sono l'account, sono l'account. Droppato yes, uno, un capriete, un capriete. C'è cacciate, no, un capriete. Cacciate, un capriete, un capriete. Bravo, bravo. bravo. Quale qua l'affetto? Non nord, non nord, non nord. Tieni, c'è. Tutti. Parlo. Tieni questo. Vabbè, 40 ovog. Che... Sì. Pre io vedo se. Ho uno 40 lo qui, eh? L'altro, l'altro te. Sì. La big non faccio salire nessuno perché non padano. Cracata, craccata. Cerco di salire, cerco di salire. Padano, padano! Di... Dove, dove, dove, dove? dove. No, no, non in Hy, non credo in Hai. Sì, sì, fate, fate! Padano in High? Oh, non mi ha sparato! Collego, collegato! Cosa c'è nuovo? No, ti lascio lo sparato? Lungo, sì. Ho due, due flopper più tre medici ti ho blood eh! Mi devi. devi essere second hike, devi essere second hike, dudy. Eh, tira, tira, tieni, tieni, tira, tira, tira. Blood, blood, blood, tieni, tieni. Anche i tuoi flopper, merda. Blood, Vado, tieni, tieni il flopper, eh. Scendo un po'. Vado a collegare. Cerca di essere secondary, Dudi. Okay, io sono un po'. C'è l'ego 6. No, scusa. 46 a quelli l'accano appena preso lo sparachinto di un team. Propo questo. Oh, 130 colpi. No, sì, no, io sono full colpi, Dudi, eh. eh. Io non ho più il mazzo, le... ragazzi, in momenti, eh. Ho 124. Io ho 4-3. Abbiamo bisogno di un finish, ragazzi. Spammate, spammate, spammate. 30, oh, no. craccato. L'avete troppato una. Eh? Non mi fate troppare, non mi fate droppare. Oh, già lo ammazzo, già ragazzi, già Eh Io sto già qua Dai gli dai, tu, die, no, ho di tutti 150 Abbiamo bisogno di kill, abbiamo bisogno di kill 40 40 distrutti, 40 sto 40 40 40 Droppati, 40 droppati, 40 40 40 Troppo, 40 40 40 troppo, 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 non ho più build, Zero build, zaro build, zaro build Eh, Ok, non posso, Eh, merda, lo No, scusami Eh, no, Lo il start, carichiamo il start in mezzo Tempesta? Sopra! Sopra, sto morto. Mai Siamo matta, guarda Siamo Oh, siamo matta Siamo matta, siamo matta, siamo matta, siamo matta Builda, builda, builda, builda Oh mio Dio, una maledica messata che ci sono riesco a farmi un mare Sì, ti sì, ce la fai ce la fai furiate oh. furiate furiate basta, non magari non mi troppo c'ho il charge carico eh furiate guarda 20 kill off che tanto no non riesco non riesco 71 l'avi? ma è tornato l'avi è tornato l'avi è tornato l'avi raga io sto trovando il charge e penso che la una porta del gioco 150 in bot 2